questa cultura dell'austerity che sta continuando a fare del male all'Europa. E diciamo che il modello americano di Obama ha funzionato, il modello dell'austerity dell'Europa non ha funzionato. Noi diciamo questo. Tuttavia, siccome i miei predecessori, i nostri, leader dei governi precedenti hanno firmato delle carte che sono vincolanti e impegnative la reputazione dell'Italia è per noi un punto importante quindi continua a scendere il deficit continua ad essere più forte l'attenzione ai conti da parte dell'Italia ma contemporaneamente cerchiamo di ritagliarci tutti quegli spazi per fare misure di investimento sull'economia a partire dalla grande misura dell'industria 4.0 che Carlo Carenda ha espresso e spiegato con, direi, molto bene nel corso di questi. Eh, di queste settimane.